cambiando per un attimo il discorso e parlando dei giovani in un certo senso. Come, quale tipo di risposte avete avuto uh, all'esperienza del Museo Omero da parte delle scuole? Beh, da parte delle scuole tutto questo. Noi abbiamo, l'anno scorso, abbiamo quasi 35.000 visitatori e quasi 15.000 erano visitatori venuti per frequentare i nostri laboratori didattici, no? sì. quindi no, una forte percentuale, un 40% sono soprattutto o eh, alunni diciamo, delle scuole o anche bambini che con la loro famiglia vengono, no? uno potrebbe dire ma le scuole se non vengono, in questo caso sono le scuole che portano i bambini, questo è vero. Però è anche vero che okay, noi vediamo che tanti bambini poi tornano con, con i familiari, con i genitori. Questa è una cosa che ci fa molto piacere, perché normalmente <ride> i bambini quando vengono portati da qualche parte dalla scuola seguono in maniera più o meno passiva, no? e invece in questo caso vuol dire che si entusiasmano al punto da, da trascinare i loro genitori, poi successivamente e mi viene da entrare museo